Ma i dividendi, se compriamo degli etf, li guadagniamo oppure no? Oggi andiamo a vedere come funziona questo aspetto degli etf e quindi ti consiglio di guardare questo video fino alla fine se vuoi scoprire come funziona. Nelle scorse settimane abbiamo già visto diverse cose relative agli etf per esempio abbiamo visto che cosa sono, abbiamo visto perché è importante conoscere gli indici se si vuole capire cosa sono gli etf e abbiamo visto anche il discorso della replica che può essere sintetica oppure fisica quindi andiamo a capire adesso un altro aspetto fondamentale a mio avviso che è quello dei dividendi infatti gli etf possono essere a distribuzione oppure ad accumulo e questo indica che cosa chi crea gli etf decide di fare con i dividendi che periodicamente le aziende che compongono un etf rilasciano infatti un etf replica un indice e un indice fatto di azioni è ovvio che sia composto da aziende che alcune rilasceranno dividendi e dato che alcune rilasciano dividendi cosa si fa quando si ha un ETF? Ecco si possono o distribuire o accumulare però dovremmo anche capire qual è l'opzione che conviene di più Infatti se tu per esempio volessi comprare un etf sicuramente una volta che avrai capito come funzionano gli etf e avrai capito quindi che possono essere ad accumulo o a distribuzione sicuramente la domanda può essere ok però quale conviene di più cioè mi conviene di più ricevere i soldi dei dividendi quando le aziende li staccano e quindi ricevere dei soldi dall'etf che ho comprato Oppure mi conviene lasciare lì quei soldi ad accumularsi nell'ETF stesso e quindi ovviamente questo lo decide chi crea l'ETF, però noi possiamo decidere che ETF comprare e quindi è fondamentale capirlo. Quindi il vantaggio, diciamo il reale vantaggio del dividendo ad accumulo, quindi quello che non distribuisce i dividendi è quello dell'interesse composto infatti qual è il discorso da fare? il discorso è che se noi compriamo un etf ad accumulo tutti i soldi che vengono maturati in termini di dividendi dalle aziende che compongono l'ETF stesso verranno diciamo aggiunti al capitale stesso e quindi questo etf diventerà sempre più grosso passatemi il termine e di conseguenza nel tempo, nel lungo periodo è ovvio che a furia di accumulare dividendi il capitale diventerà sempre più alto e poi ovviamente tutto ciò porterà a sviluppare dei guadagni maggiori perché è ovvio che più è capitale investito e più soldi si potranno guadagnare e quindi questo è il grosso vantaggio dell'ETF ad accumulo quindi quello che vede il capitale crescere sempre di più grazie anche ai dividendi mentre invece quello a distribuzione questo vantaggio non lo ha perché non lo ha perché ovviamente i soldi verranno sottratti di volta in volta e quindi le, um, i dividendi non andranno ad incrementare il capitale investito però c'è da dire che dipende anche un po dai nostri interessi per esempio se noi volessimo per qualche ragione avere un'entrata fissa data dai dividendi è chiaro che può essere che sia conveniente allora a quel punto comprare un dividendo a distribuzione cioè diciamo che il consiglio di base è quello di prendere gli etf ad accumulo perché hanno convenienza da tanti punti di vista e soprattutto dal punto di vista del discorso dell'interesse composto e poi c'è anche tutto il vantaggio diciamo fiscale perché, perché ricevendo i soldi dei dividendi ovviamente bisogna pagarci sopra eh, le tasse eccetera eccetera mentre invece essendo ad accumulo si hanno dei vantaggi da quel punto di vista Grazie però comunque il discorso è che ci possono essere investitori che magari hanno volontà di ricevere i soldi dei dividendi e quindi allora in quel caso può essere conveniente diciamo che è una scelta un po' personale per un investitore o trader la decisione sul se acquistare uno o l'altro diciamo che il consiglio è più di rivolgersi a quelli d'accumulo però nel senso ci sono anche gli altri perché comunque possono essere interessanti per alcuni tuttavia c'è anche un discorso da fare circa le dimensioni del capitale infatti dipende se è grande o piccolo questo capitale nel senso che se il capitale è piccolo si è praticamente costretti ad optare per gli etf ad accumulo Quindi spero di essere riuscito a spiegarti qual è la differenza tra accumulo e distribuzione Se hai qualche domanda non farti problemi a chiedere qui sotto Perché comunque mi rendo conto che sia un tema che stiamo cercando di renderlo il più semplice possibile Però ci possono essere dei dubbi o magari delle, delle domande a cui potresti volere una risposta Magari è qualcosa di cui non ho parlato magari precisamente in questo video Ma ti consiglio anche di andare a vedere quindi i video che abbiamo fatto nelle scorse settimane quelli che ho citato prima all'inizio del video perché guardando anche quei video ti sarà molto più semplice capire davvero l'etf come funziona eccetera e rimani sintonizzato con noi quindi ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella perché usciranno nuovi video nelle prossime settimane dove andremo a spiegare sempre più elementi del degli etf quindi per esempio andremo a vedere il discorso della copertura eccetera eccetera quindi assolutamente ti invito a iscriverti al canale e a rimanere sintonizzato e se ti va ti invito anche a seguirci su instagram dove ogni settimana andiamo a pubblicare contenuti relativi a queste tematiche o relativi al mindset di Antonio o relativi alla presection di Arduino quindi assolutamente se ti va di, di fare un salto su Instagram vieni a seguirci che sicuramente troverai dei contenuti che potrebbero interessarti con questo io direi che è tutto spero che questo video ti sia piaciuto se così fosse lascia un like e noi ci vediamo come sempre con i contenuti del canale e la prossima settimana con il nuovo video ciao